Il restyling di San Giovanni è stato voluto fortemente dal presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma, Enrico Stefano, è fa autore di questo progetto ed è un grande sostenitore. Enrico Stefano è in collegamento con noi. Presidente, buon pomeriggio, ben ritrovato! Salve, buon pomeriggio a voi e grazie sempre del, dell'ospitalità. Vogliamo sapere di più, innanzitutto vorrei che lei esponesse, proprio riassumendo, questo progetto a chi all'ascolto non ne è a conoscenza, il restyling di certo. San Giovanni. Cercherò di essere più breve e sintetico possibile, in sostanza eh, ci speriamo anche un pochino per chi conosce la zona il meccanismo che oggi c'è a Ciubiare, Giulio Cesare e Gale delle Milizie. Uh -huh. Quindi, Uh, due sensi unici, due strade che trasformate a senso unico consentono di ricavare anche degli spazi importanti per la mobilità sostenibile, per il trasporto pubblico e per la mobilità ciclabile. Quindi quello che noi siamo andati a impostare su Via Laspessi e Via Taranto sono due sensi unici, Via, diciamo mh, per semplificare al massimo, Via Laspessi dalla eh, intersezione con Via e Via Nola in poi, quindi parliamo di, quella, uh, di quel triangolo, uh, Via Laspessi ad entrare in città e Via Taranto ad uscire, Questo, in maniera molto semplificata. Questo ci ha consentito di ricavare degli spazi importanti per delle corsie ciclabili che saranno presenti sia su Via La Spezia che su Via Taranto, per una corsia preferenziale che sarà presente su uh, Via La Spezia e anche per pedonalizzare un tratto di largo brindisi e quindi dare un pochino una dimensione un pochino più ampia a quello che oggi è praticamente un mero giardinetto che sta sopra la stazione della metro C San Giovanni Allargando quest'area pedonale si cerca anche questi spazi di renderli più accessibili e fruibili ai cittadini. Questo integrato da tra l'altro un innovativo hub multimodale, cioè un sistema dove i cittadini potranno lasciare la propria bicicletta in sicurezza, una sorta di uh, deposito per chi vuole lasciare la propria bicicletta, quindi non in condivisione e proseguire lo spostamento con i mezzi pubblici, quindi per favorire uh, l'intermodalità e poi una seconda fase molto importante del progetto sarà la pedonalizzazione di Viale Castrense e la trasformazione della stessa in un vero e proprio un'area pedonale che va ad allargare quello che oggi è il parco di Carlo Felice e quindi creare un piccolo polmoncino diciamo così per quel quadrante di città anche a beneficio delle scuole che si trovano nei pressi e così via lei ci crede molto proprio in grandissime ecco, poi naturalmente sulla sua pagina facebook, su quella del comune, su quella della sindaca Virginia Raggi ci sono le due fotografie, i due progetti di com'è oggi quella zona e di come sarà. Lei crede molto sempre nei suoi progetti, ne parla sempre su, sui social network, alcuni sono criticati, alcune, alcuni di meno. Perché secondo lei questo progetto è vincente? Che cosa darà di più alla zona, al quartiere? Vincente perché dà una dimensione sostenibile a quello che oggi è una specie di autostrada che taglia in due la città, che attraversa tra l'altro dei quartieri, delle, delle zone densamente abitate dove esistono delle scuole, quindi con dei bambini. Uh, in realtà mi ha provo a trasformare quest'area, a renderla più sicura e accessibile uh, per i pedoni, anche allargando gli spazi a loro disposizione e comunque canalizzando il traffico. Quindi con i due sensi unici in realtà si uh, riorganizza e si fluidifica anche il traffico privato che avrà comunque dei percorsi ben, uh, dei percorsi ben definiti, e quindi andiamo comunque a togliere o meglio a razionalizzare un pochino di spazio per la mobilità privata lì dove comunque il trasporto pubblico c'è, perché abbiamo due metropolitane, la metro C e la metro A, abbiamo un tram, il 3 che, che è praticamente lì dietro e abbiamo diverse linee di autobus, alcune anche che sono state frutto sempre certo, del nostro lavoro, penso al 51 Express, penso alla linea 77, quindi la zona dove comunque c'è cioè un'offerta di trasporto pubblico accettabile. È bene ridisegnarla per favorire ancora di più il trasporto pubblico. Ripeto, creando ad esempio una corsia preferenziale per le linee 81, 16 e anche un piccolo tratto del 51 e del 77 che la percorrono e creare soprattutto una uh, corsia ciclabile che poi si andrà a innestare con uh, la corsia ciclabile tuscolana, la parte già in costruzione fino al quadrato, la parte che. Uh, stiamo progettando una conferenza dei servizi su questo, proprio uh, questa settimana, per uh, uh, il tratto mancante cioè, della Tuscolana dal Quadraro al, uh, a Via Taranto. Quindi andremo a creare anche una maglia ciclabile continua da Cinecittà a, a San Giovanni gli abitanti della zona, noi li abbiamo ascoltati, abbiamo ascoltato i vari comitati il comitato eh, Toscolana a Villa Fiorelli hanno storto un po' la bocca hanno detto, noi abbiamo fatto nel 2017 un sondaggio questo progetto non ci è piaciuto però non siamo riusciti a parlare e non abbiamo parlato col presidente Stefano, è così? non vi siete confrontati un po' allora, sul... Villa Fiorelli l'ho incontrato più volte e abbiamo fatto anche su questo progetto o una o due commissioni veramente con tutti, anzi questa impostazione nasce proprio da un comitato Uh, locale che incontrammo proprio all'inizio della nostra uh, del nostro insediamento la nostra avventura qui al governo della, della città, quindi in realtà è un'idea che nasce proprio dalle delle richieste dei cittadini che erano quelle di, uh, soprattutto davanti alla scuola, lì c'è una scuola uh, molto grande, una scuola elementare e la mattina i bambini di fatto davanti alla scuola si trovano ad attraversare la tangenziale, quindi nasce proprio anche da un'esigenza dei cittadini di rendere quel quadrante più, più sicuro, più, uh, più vicino agli utenti deboli della, della strada. Quindi uh, sinceramente. Posso, tra virgolette, ma in realtà può sembrare ad un primo impatto perché in realtà il traffico privato viene organizzato meglio anche perché viene semplificata un pochino l'intersezione che oggi crea molti problemi, che è quella tra uh, Via Nola e Via La Spezia sì. chi, per chi la presenta. In realtà quella intersezione verrà, uh, verrà un, un pochino semplificata le fasi semaforie. Quindi in realtà il traffico privato che ha un primo impatto può sembrare che con questo progetto aumenta la concessione, invece in realtà il traffico illegato viene uh, diciamo così, convogliato e organizzato meglio, perché oggi ci sono varie uh, possibilità uh, in quel tratto, uh, c'è chi ancora fa un pezzo di Ale Castrenze, che fa direttamente via l'aspetto, invece il traffico viene organizzato e per i residenti ci sono solamente benefici perché aumentano gli spazi, ripeto, per la citabilità, per la pedonalità, Uh, c'è una maggiore sicurezza, un conto è attraversare oggi uh, via Taranto e via Spezia sono due stradoni enormi e se vogliamo anche anonimi un conto è attraversare una strada dove uh, gli spazi per la mobilità privata sono uh, organizzati meglio, i dove c'è una ciclabile, dove c'è un'area pedonale, quindi i residenti hanno solamente dei benefici dal mio punto di vista, si perderà qualche posto auto. Questo l'hanno già realtà, recriminato, fatto, eh? anche i nostri anche microfoni. Anche se in realtà si perdono posti auto illegali che sono tutti quelli che oggi su Viale Castrense sono parcheggiati sotto le mura aureliane e quello in realtà già oggi... Sono uh, quelli tollerati sosta... come per Viale Marconi in sostanza. Esatto, esatto. come per Viale Marconi in realtà di sosta pura qualcosina si perde ma non sono numeri impressionanti perché se non erro vado a memoria, l'ultimo tratto di Alaspezia, la sosta scompare uh, completamente e un tratto da spina viene portato in linea. Si perde un po' di sosta, ma non è un bilancio così drammatico. Eh, chiaramente invece chiudendo via le castrenze si perde tutta quella sosta, che però già oggi sarebbe sanzionabile, che è quella sotto... Uh, sotto le mura praticamente. È vero però Presidente Stefano che le avevano chiesto i comitati così come la Presidente del Municipio Monica Lozzi di fare una sperimentazione cioè di mettere dei blocchetti come li hanno chiamato loro per far, far intendere e provare a vedere come sarebbe stato se ci fosse stato una questo senso unico da una parte o dall'altra. Vedi... La proposta di sperimentazione non venne dalla Presidenza del Municipio, ma dall'opposizione del Municipio. Mm, non vorrei ricordarmi male, ma... Però comunque è arrivata provochi. questa proposta, tanto quello non è un problema è da chi sia arrivata. Si arrivata. Abbiamo risposto anche in maniera altrettanto chiara che, essendo una misura comunque che ha un minimo di complessità, eh, non è possibile sperimentarla, nel senso, non è che sto cambiando il senso unico eh, della via sotto casa mia, che quindi posso fare e disfare in, in poco tempo, ma chiaramente lì anche se decido di fare una sperimentazione comunque devo fare un minimo di interventi fisici che quindi non, non mi consentono di, di attuarlo cioè non c'è un livello minimo uh, della misura che, che può essere attuata però ripeto anche qui mi piace raccontarlo perché questo progetto nasce veramente siamo stati un, quasi un annetto dove ci siamo visti praticamente tutte le settimane col municipio e con la polizia locale. Abbiamo fatto tantissime versioni di questo progetto proprio per cercare di eh, organizzare al meglio anche la mobilità privata. Eh, con la polizia locale abbiamo fatto diverse ipotesi. Roma Servizio della Mobilità ha fatto diversi studi approfonditi approfondire i flussi, quindi eh, siamo arrivati sicuramente alla soluzione eh, migliore da questo, da, questo punto, da questo punto di vista. E mi sento dire un buon equilibrio tra quelle che sono le esigenze del traffico privato e la necessità fondamentale di uh, dare una dignità a quella zona che uh, dopo l'intervento della metropolitana C comunque non si è vista riqualificata perché via la è stata riaperta esattamente come era dieci anni prima con la differenza che essendoci una metro sotto uh, chiaramente meritava uh, qualche investimento in più sul lato della mobilità sostenibile. Ieri è pubblicato un post nel quale diceva, Presidente Stefano facciamo una piccola digressione e poi torniamo anche su altri eh, lavori che dovrebbero essere in, in cantiere però per quanto riguarda i lavori, mi, mi, mi permetto di fare una piccola parentesi su sempre su, su San Giovanni perché volevo cambiare argomento però volevo dei tempi così chiudiamo il discorso su San Giovanni Le, i lavori sono stati messi a bando e quando dovrebbero iniziare? Pronto? Mi sente Presidente? E la sentivo un po' attratta. Ecco adesso come mi sente? Adesso è molto meglio. Il progetto di San Giovanni è stato messo a gara e più o meno sì. avete dei tempi per l'inizio dei cantieri? Sì, stiamo, tra l'altro è una cosa che sto stressando anche, io vorrei che il cantiere partisse comunque tra luglio e agosto che magari è una fase un pochino meno uh, caotica, uh, quindi l'obiettivo è cercare di partire entro l'estate e comunque anche in estate, insomma non uh, il 10 settembre ma se ci riusciamo il 10 luglio così anche da ridurre un pochino gli impatti per la città. Da questo punto di vista, anche col supporto del Dipartimento di Roma Servizi, faremo nelle prossime settimane delle riunioni periodiche anche per studiare le migliori fasi di cantiere ed evitare il più possibile disagi ai cittadini. L'obiettivo, sapete meglio di me che i tempi di gara, alcuni tempi non sono uh, comprimibili, però faremo il massimo degli sforzi per far sì che il cantiere parta diciamo tra luglio e agosto. Beh, sarà un'estate particolarmente calda <ride> eh, sotto il profilo dei, eh, dei lavori, perché se partirà a San Giovanni, partirà a via, via Portuense, Portuenze via Le Marconi, quindi sarà un'estate particolarmente calda. Ecco adesso. Però sì, vuole... di Monti, insomma, sì, di, di ce ne sono tanti di, che, di cantieri Tanta che carne par... al fuoco. Tanta carne al fuoco. Tanto noi saremo qui a raccontarla Presidente Stefano. Ieri ecco la, par la parentesi che vuole aprire con lei. Ieri ha pubblicato un video nel quale diceva sono passati esattamente due anni e mezzo dalla sì. prima commissione al comune. Ho deciso di fare il punto della situazione su questi due anni e mezzo con i cittadini quindi organizzerà degli incontri con le persone che vorranno confrontarsi con lei per per confrontarsi appunto su quanto è stato fatto finora di buono e sulle cose che possono essere migliorate. Sì, vi do un'anticipazione perché diciamo, ieri ho solamente annunciato l'idea che sto concretizzando e probabilmente faremo, eh, con il supporto di ATAC, una commissione, una serie di commissioni itineranti su un programma storico. E eh, con tutti quei, chiaramente, eh, entro dei limiti fisici di spazio, eh, con tutti quei cittadini e comitati che ci vorranno incontrare che con i quali comunque già abbiamo lavorato. Uh, molto da vicino in questi primi due anni e mezzo e quindi uh, confrontarci con i cittadini, accettare tutte le critiche uh, che è normale, ci saranno, spiegare anche noi cosa abbiamo fatto cosa non abbiamo fatto e magari perché non l'abbiamo fatto e così mantenere vivo il dialogo uh, che c'è stato in questi due anni e mezzo veramente con la città, perché quello che mi preme sottolineare è al di là di uh, si possono condividere o meno uh, le nostre idee ma l'abbiamo sempre fatto con la massima condivisione Faccio l'esempio delle commissioni, o quella che ho fatto poco fa, o quella che, ho fatto lunedì, che abbiamo fatto lunedì sulla TVA, tante associazioni, tanti comitati, tanti cittadini, tutte le commissioni sono state registrate su YouTube, trovate tutti i video delle sedute della commissione, quindi comunque un dialogo e un confronto uh, che è sempre stato molto aperto e vogliamo proseguire su questa strada, perché risanare, sistemare uh, questa città è difficilissimo, lo si può fare solo se si coinvolge la cittadinanza e quindi ripeto… Al netto di eh, tantissime cose che dobbiamo ancora migliorare, al netto di eh, una città che è ancora ben lontana dall'avere un servizio di trasporto ideale, però questo legame lo vogliamo mantenere vivo e quindi eh, i primissimi giorni di febbraio convocherò appunto questa commissione un po' speciale, un po' atipica dove all'ordine di lavoro ci sarà... Eh, diciamo così il, il punto di quanto fatto finora invitando tutti i cittadini che, che vorranno partecipare. Ripeto l'idea ehm, ringrazio Atac che ci darà questa possibilità ripeto è una, diciamo, una notizia che vi do proprio in anteprima a voi è quella di eh, organizzare su un tram storico un palazzo in cui gireremo la città e ci confronteremo con, eh, con tutti quanti i cittadini, comitati e associazioni che vorranno eh, dirci la loro opinione e ha scelto bene il mezzo adatto perché so che a lei piacciono particolarmente i tram su, sui quali sta puntando. poi se pensiamo a 50 anni 60 70 anni fa Roma era piena 80 anni fa di tram e poi nel corso degli anni non si sa perché siano stati tolti un progetto appunto a proposito di tram che secondo me questo progetto anzi commenti sotto i post che, che ha fatto su facebook non ci sono stati non c'è stato nemmeno un commento negativo secondo me un po' l'ha stupito questo fatto perché di solito c'è sempre qualcuno una, una voce fuori dal coro. invece questo tram ha messo d'accordo tutti è il TVA Termini Vaticano Aurelia, È un progetto che stava nel cassetto da vent'anni che voi avete rispolverato esatto. eh, e praticamente è un, tram, è un tram che farebbe un giro lunghissimo e strategico, dalla stazione Termini arriverebbe a Gregorio VII mm. eh, quindi pare che piaccia a tutti questo, questo progetto ti sei stupito un po' sì, vero? è un progetto, <ride> un progetto molto bello la planimetria che tra l'altro mi hanno appena consegnato, è molto voluminosa e veramente da stamattina la, la sto scorrendo anche con una certa avidità perché è un progetto importantissimo, strategico a fronte di un investimento relativamente modesto di circa 200 milioni di euro avremmo un collegamento efficientissimo su quella che è la direttrice oggi una delle più percorse della nostra città che è quella dall'area uh, di Termini all'area di San Pietro passando per Via Nazionale e Corso Vittorio questo ci consentirebbe appunto creando questa valida Uh, alternativa su ferro efficiente di uh, veramente Uh, aumentare la dimensione umana del centro della nostra città e quindi uh, pedonalizzare uh, diverse tratte, ridurre fortissimamente se non quasi escludere l'impatto del traffico privato e anche il trasporto pubblico agirebbe su ferro e quindi in maniera molto più sostenibile rispetto ai tantissimi autobus che oggi uh, percorrono via nazionale e corso vittorio, quindi uh, sa sarebbe un investimento strategico, ripeto alla fine degli anni 90 quando io facevo le elementari si arrivò praticamente al progetto defini definitivo che per le regole dell'epoca era pronto per andare in gara, oggi dovremmo uh, trasformarlo in progetto esecutivo perché nel frattempo il codice di appalti è cambiato, però è un'impresa che possiamo tranquillamente avviare perché c'è un'ottima base uh, di partenza e quindi l'obiettivo che ci siamo dati è di rivedere il progetto e dentro l'anno fare il progetto esecutivo e possibilmente bandire la gara. Chiaramente eh, trattandosi di un investimento economico eh, non banale, da questo punto di vista chiederemo eh, supporto al, al MIT, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che tra l'altro all'interno dei PUNS, eh, dei piani urbani della mobilità sostenibile che stanno redigendo eh, tutti i comuni, è ben disponibile a ad investire. Quindi è una sfida ambiziosa uh, che però la nostra città merita e quindi ci crediamo, uh, ci crediamo fortemente, anch'io uh, seguirò poi con una serie di commissioni abbastanza frequenti con tutti gli attori interessati, perché ovviamente il progetto abbraccia anche le sovrintendenze, le sovrintendenze, uh, ovviamente la parte dei lavori pubblici, tutti i sottoservizi che sono presenti sul nazionale del corso di torno, insomma è un progetto anche impegnativo, ma uh, ci crediamo e lo vogliamo portare a termine. Ed è un progetto che seguiremo anche noi con lei, il TVA, così come oh, seguiremo sì. gli altri progetti. Grazie Enrico Stefano, Presidente della Commissione Mobilità Grazie del Comune di Roma. Buon lavoro.